Ciao a tutti, mi chiamo Greta, ho 23 anni e frequento il corso di relazioni pubbliche e comunicazione di impresa presso l'Università Yale di Milano. Qui a Shanghai lavorerò presso un'azienda italiana che si occupa di comunicazione online. Al momento non ho grandi aspettative ma no? spero di poter avere una crescita sia personale che professionale. Inizialmente, al momento della partenza, qualche preoccupazione che è svanita al momento dell'arrivo in città in quanto Forstas ha fornito un ottimo supporto nella fase di conoscenza sia delle aziende presenti nel luogo che delle persone presenti in città. Anche il corso di cinese svolto durante il mattino è stato molto utile in quanto ci ha permesso di rapportarci in un modo migliore alle persone del luogo. E quindi sono molto soddisfatta di essere partita e vi consiglio di partecipare. Ciao a tutti!